Ciao a tutti, allora brevemente facciamo un riepilogo perché se ne sentono un po' troppe, in gara, in giro, sul peso dell'arco. Sul peso dell'arco nudo. Allora sento dire um, il, il riser non può pesare meno di 2 kg, deve sempre essere più di 2 kg, deve essere stabile, eh, se no i punti non vengono se lo appesantisco faccio più punti eccetera eccetera eccetera allora qual è il mio consiglio non è la verità assoluta ovviamente perché non esiste la verità assoluta per nessuno però un consiglio bene o male ve lo devo dare sì appesantire l'arco può essere un, un buon sistema per limitare i propri errori però però, però, però, però, assolutamente dovete prima di tutto migliorare la vostra tecnica. Il, non è limitando gli errori che aumenteranno i punti, ma soprattutto non dureranno nel tempo e non scavalcherete mai e poi mai, se non affinerete la tecnica, prima di tutto un punteggio importante, ad esempio 530 punti eh, indoor, non le raggiungerete mai solamente eh, modificando il materiale per limitare i vostri errori. Questo arco, che secondo me è il miglior settaggio possibile per quanto riguarda il peso, l'arco tutto completo, così come lo vedete, quindi pronto a tirare pesa esattamente 2 kg, tutto completo. Il riser di impugnatura, compreso di resto e bottone, pesa 1,610 kg, qualcosa meno ovviamente se togliamo bottone e resto. Questo è, secondo il mio modestissimo parere, è il peso ideale, ideale per imparare una buona tecnica. Vediamola tenetamente questa è la non mi cadesse e l'impostazione dei pesi. Come vedete se io lo tengo sul punto pivot in equilibrio questa è la sua posizione e questa è la posizione diciamo ideale però senza superare un peso troppo elevato qua abbiamo già il non plus ultra per quanto riguarda il tiro ma come vedremo più avanti anche con un arco decisamente inferiore come peso vediamo, e lo vedremo lo vediamo lì dopo ora vediamo il tiro normalmente come io lo effetto io e con eh, l'arco settato con un riser da 1 kg 6 e 10 e 2 kg completo e vediamo un po come come una giusta tecnica come un giusto rilascio allora allineiamo lo stringhe dei 18 metri allineiamo le spalle rilassiamo tutto quello che c'è da rilassare come dicono i fondamentali, e andiamo in ancoraggio. Ecco, questo è il tiro, questa è una tecnica precisa, la testa non si è mossa, siamo stati il giusto tempo in mira, e soprattutto il polso si è rilassato e il braccio è rimasto verso il bersaglio con la mira rivediamolo di nuovo sempre lo string dei 18 metri eccolo tutto fermo espansione sul piano verticale e questo è il tiro le dita si sono rilassate questo ahimè e da curare prima ancora di aumentare il peso. Vediamo velocemente un altro arco, un classico arco da olimpico di basso costo, un entry, level. un entry level questo è un winstar e vediamo che questi tipi di archi che sono stati sono economici e sono stati fatti per l'arco olimpico addirittura pesano di più sulla parte superiore. Tant'è che se io provo a tenerlo, ecco cosa succede. Vedete? Pesa di più sulla parte superiore. Perché è stato fatto per l'arco olimpico, in cui c'è da mettere tutta una stabilizzazione, tutta un'altra serie di eh, teorie di eh, attività da compiere per stabilizzare l'arco, quando dobbiamo uscire dal biker, quando abbiamo una certa potenza dell'arco, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera cosa che nell'arco nudo assolutamente non avviene, non avviene perché, perché se no eh, gli archi istintivi non dovrebbero mai, neanche fare un punto, invece sono gli archi istintivi con una buona tecnica e un arco leggerissimo eh, riescono a fare degli ottimi punteggi, quindi prima di tutto la tecnica, vediamo il tiro con quest'arco, un arco che assolutamente come vedete è terribile per quanto riguarda il peso, addirittura c'è più peso nella parte superiore. Vediamo come avviene il tiro, sempre come abbiamo visto prima, stringa in 18 metri, allineiamo le spalle, mano rilassata, ancoraggio, ha scalciato, ahimè, non ha scalciato, quindi anche con un arco che non dovrebbe in teoria andare bene, ma con una buona tecnica, una tecnica decente che abbiamo imparato perlomeno nei, nei caratteri fondamentali, riusciamo comunque a limitare completamente, completamente gli errori senza, avere, senza appesati, appesantire l'arco. Rivediamolo di nuovo. Ecco qua, tutto qua, quindi mi raccomando, non andiamo a pegolarci col peso faccio più punti, con, eh, metto il peso di sotto così gira di meno, a parte il fatto che il centro di massa è in questa, questa zona qua, quindi al massimo il peso si mette in questa zona e non più basso. Anche se lì poi può essere, possiamo anche capire che può essere una cosa soggettiva, però prima di tutto la tecnica, la tecnica, i fondamentali, non muoversi, sguardo verso il bersaglio anche dopo il tiro, le solite cose che abbiamo anche imparato ovviamente nel, nel nostro corso per neofiti che abbiamo fatto, dobbiamo solo mettere bene in pratica quello, tirare tante frecce e dopodiché senza esagerare possiamo aumentare leggermente il peso del nostro arco, Trovare una, un comfort adeguato alla nostra tecnica. Tutto qua. Quindi non andiamo a impecolarci e a pesantire l'arco quando non abbiamo ancora una tecnica adeguata. Teniamo pure l'arco leggero, ma impariamo prima una buona tecnica di base. Grazie, ciao a tutti!